Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso, ho una grave infestazione di lumache, la birra che ho messo qualche tempo fa ha sortito un effetto blando secondo me, quindi è ora di correre i ripari ed è ora di usare qualcosa di più aggressivo. Eccoci, questa volta ho scelto un lumachicida naturale, il ferramol. Il ferramol è un lumachicida a base di fosfato ferrico. È una sostanza già presente nel terreno, ovviamente qui è in soluzione concentrata. Il suo effetto è quello di attirare l'animale, cioè la lumaca o la limaccia, fargli mangiare questo lumachicida e a quel punto lui smette di nutrirsi e purtroppo muore. Però io devo salvare i miei cavoli, perché come vedete sono messi in condizioni pietose. Anche lì dove avevo messo le trappole della birra hanno continuato a mangiare. Probabilmente volevano una birra diversa, magari una di quelle artigianali, e io gli ho dato quella industriale e non hanno gradito. Oltre a quello, oltre al Ferramol, ho acquistato delle trappole, queste qui, sono in confezione da 10 o da 15, non hanno un prezzo esoso. adesso dopo vi scrivo in sovrappressione quanto l'ho pagato. E qui dentro io metterò le, i granuli di Ferramol. Le dosi, 5 grammi di Ferramol ogni metro quadro. Ho fatto una botta di conti, cioè nel senso che l'ho misurato a casa col cucchiaino ed è un cucchiaino e mezzo per 5 grammi. Quindi adesso ci mettiamo sotto, mettiamo le esche, una ogni metro quadro circa. Conviene prima mettere l'esca il cucchiaino di Ferramol. Questo lo si può mettere anche vicino alle piante. Eh? E su bel cappuccio. Plechi! Dai fammi lavorare. Ora ci mettiamo a un metro quadro circa e mettiamo le altre. Bene, vado avanti così. Vi lascio in sovrappressione la parte posteriore con le istruzioni del Ferramol. Nelle note vi lascio il link per vedervi le caratteristiche eh, del Ferramol. Quello acquistate dove volete ovviamente. E anche delle trappole, queste trappole qua. Dunque ho sentito gli amici su Instagram e, e loro hanno risolto con questo sistema. Dopo di questo c'è roba chimica, sono i domatici di quelli classici e quelli onestamente, come vi dicevo sul video della birra, non li voglio utilizzare appunto perché ho gli animali domestici. Mentre questo è inerme per loro. Nel frattempo che uscirà questo video passeranno circa dieci giorni immagino e quindi ci vediamo fra qualche giorno e vediamo il risultato, vedremo ben poco perché le piante bucate restano bucate Spero nelle foglie nuove e non vedrò ovviamente le lumache morte perché quelle vanno a rintanarsi e quindi va a sapere dove vanno a finire. Comunque chiuderò il video fra qualche giorno come di consueto e tiriamo le somme. Sono passati circa dieci giorni da quando ho messo il ferramol a terra. Adesso andiamo a vedere un attimo. Io le trappole già le ho guardate nei giorni scorsi e ci sono delle sorprese interessanti. Adesso vi mostro. Alcune trappole non hanno più niente. Guardate, questa me ne sono accorto l'altro giorno mangiato tutto. Altre invece, quasi tutte, hanno molti meno chicchi di sostanza domachicida, quasi un po' di più, dipende dove è stata l'infestazione maggiore, qui ad esempio devo rimetterlo perché hanno mangiato, ancora un po' si mangiavano pure la plastica. Vediamo qui, questo è utile, vedete ha piovuto stanotte, vedete che fuori è tutto bagnato, però la cosa importante è che dentro la sostanza si è rimasta asciutta, eccola qui perfettamente asciutta questo l'avevo guardato prima e non l'ho chiuso anche qui è andato abbastanza bene rispetto a sopra tiriamo un attimo le somme secondo me ha funzionato e molto e vi dico il perché i cavoli neri sono riusciti a crescere negli ultimi dieci giorni se voi guardate l'inizio del video se mi sembra che lo l'ho fatto vedere qui non c'era nulla I cavoli neri con le poche foglie erano tutte mangiate e infatti se voi vedete le foglie più vecchie continuano ad essere mangiate ma quelle nuove sono sane guardate qui anche i cavoli questi sono i cavoletti di Bruxelles ho molti meno buchi soprattutto sulle foglie vecchie ovviamente sono rimasti ma sulle foglie nuove un po ci siamo salvati ancora non del tutto dovrò rifare il trattamento questa era quella piccolina vedete che si sta riprendendo questa guardate che bella dentro non ho praticamente nessun tipo di mangiucchiamento, passiamo da questa parte di quale l'infestazione è stata anche più violenta se vogliamo, questa è stata una delle piante più colpite Abbiamo schiacciato la trappola, vediamo questa, l'ho rotto, anche questa è vuota l'ho rotta col piede adesso vedete in concomitanza delle piante più mangiate non c'è non c'è sostanza dentro il ferramol finito quindi dovrò rimetterlo Andiamo qua qua ce n'è pochissimo devo provare ad aprirlo eccolo qui eccolo qui anche qui le foglie nuove si stanno salvando abbastanza e devo rifare il trattamento, tenete conto che l'ho fatto solo una volta il giorno che ho fatto l'inizio del video il trattamento non ho più toccato nulla per dieci giorni secondo me un altro trattamento ci vuole, un, un altro po' di ferramol, e salutare darlo sto salvando il raccolto invernale tiriamo le somme su questo prodotto, ve lo consiglio, sì ve lo consiglio perché come vi dicevo è innocuo sugli animali domestici io qui come vedete su altri video ho i gatti che mi girano intorno e anche nel momento avete visto sul video quando mettevo il fermo la terra erano lì che odoravano per loro innocuo e a me interessava questo purtroppo è mortale per le lumache però come avete visto qui non ci rimaneva più niente e è un peccato insomma se vi interessa ne trovate un sacco di produttori e la sostanza chimica è sempre quella vi lascio il link in descrizione se vi può interessare vi andate a vedere le caratteristiche poi lo comprate dove volete e credo di aver risolto è un buon prodotto dai ne avevo parlato l'anno scorso non l'avevo mai provato quest'anno ho avuto occasione mio malgrado di provarli è tutto per questo video spero che vi sia stato utile è stato un video molto, molto semplice però a me piace provarli i prodotti prima di presentarveli quindi ho aspettato una decina di giorni ecco, per vedere i risultati ovviamente non si vedono le lumache morte perché quelle tornano nella rotana muoiono lì e non le vediamo però per il resto qualche risultato sulle foglie nuove si comincia a vedere vi ringrazio per essere stati con me anche oggi spero che appunto questo video vi sia, vi sia di qualche utilità se avete avuto anche voi o se avete questa infestazione in corso di lumache. In chiusura eh, aggiungo trovate tutta la descrizione dei procedimenti sul, sul blog. Il blog io vi consiglio di andarlo a vedere ogni tanto perché col video è vero si vede tutto quanto però magari alcuni passaggi mi dimentico di dirli e però quando scrivo ho più tempo di riflettere certe cose le esprimo meglio quindi magari ecco se vi capita un orso andate a farvi un giro lo sto aggiornando spesso ultimamente perché c'è meno lavoro da fare in campagna ho più tempo e quindi sta diventando un blog interessante, ho visto che viene visitato parecchio, sono molto contento, vi invito ad andare a fare un giro, se vi va poi, quando voi aprite per la prima volta un orso in campagna, vi vengono fuori delle notifiche, se volete accettarle, ogni volta che io poi metterò un articolo nuovo, vi viene fuori la notifica sul browser, è importante come cosa, perché così non vi perdete nessun aggiornamento, se vi va, se no non importa, vi rinnovo i ringraziamenti per essere stati con me, e vi auguro una buona giornata.